a tutti sono candide e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video finiremo il nostro album flowers sul mio canale youtube trovate i video per realizzare le quattro pagine che fanno parte dell'album e comunque nella descrizione di questo video lascerò i link per accedere direttamente alle pagine quindi oggi realizzeremo copertina e rilegatura per andare ad assemblare il tutto partiamo subito con la copertina allora abbiamo bisogno di due pezzi di cartoncino delle dimensioni di 20 x 20 cm e un pezzo delle dimensioni di 5 x 20 cm io ho utilizzato del cartoncino pressato dal, da un millimetro e mezzo di spessore lo trovate nel, nel link dei prodotti che trovate sempre nella descrizione del video ma voi potete utilizzare tranquillamente il cartoncino che avete o, o anche riciclare qualcosa che avete in casa come preferite le, le dimensioni sono la Cosa importante ora detto ciò andiamo a vedere come ricoprire il nostro cartoncino io ho già ritagliato dal foglio che ho utilizzato eh, tinta unita tinta crema che ho utilizzato per, eh, per fare le varie pagine eh, diciamo quello che mi servirà per ricoprire la copertina come vedete l'ho unito con del nastro di carta semplicemente avvicinato ed unito perché praticamente cosa ho fatto la copertina verrà incollata in questo modo e io mi sono semplicemente messa nelle condizioni di avere un 2 cm in più sul bordo esterno per poter eh, ricoprire la mia copertina sulla parte esterna. Non preoccupatevi appunto della parte che ho unito perché tanto poi eh, utilizzeremo la carta scrap per... Mm, per decorarlo e quindi non, questa questa fessura non si vedrà più quindi cosa facciamo andiamo ad incollare i tre pezzi sul mio cartoncino io ho già munito di biadesivo i tre pezzi di carta e adesso faccio in questo modo allora io utilizzo il mio tappetino da taglio perché questo intanto mi, dà, mi fa piacere utilizzarlo perché vedete che ho dei riferimenti esattamente ortogonali delle due linee quindi preferisco mettermi a lavorare in piano in questo modo qui e poi utilizzo il mio righello dove ho appunto i vari centimetri segnati per eh, fare in modo di, avere, eh, di lasciare i miei 2x2 centimetri e capire dove andare ad incollare il primo pezzo eh, chiaramente se non avete questa strumentazione come dico sempre non preoccupatevi munitevi di righello e di matita e vi segnate il punto di inizio del primo cartoncino un'altra cosa di cui dobbiamo poi tener conto lo dico subito così posso mandare il video veloce e non, non facciamo niente di noioso lascerò mezzo centimetro di distanza tra un cartoncino e l'altro mi raccomando ricordatevi del mezzo centimetro di distanza perché vi permetterà di chiudere l'album senza nessun problema se voi andate ad incollarmi il cartoncino così vicino in questo modo non riuscite più a chiudere la copertina quindi mi raccomando importantissimo mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra modo ho incollato i miei tre pezzi, mi raccomando se eh, non, eh, non siete precisissimi al millimetro chiaramente non succede nulla perché tanto noi adesso andremo, vedrete a ripiegare questo cartoncino quindi cercate di essere più precise possibili ma non succede nulla se sbagliate, solo il mezzo centimetro nella parte interna tra un cartoncino e l'altro diciamo che è una delle cose più importanti di cui dovete tener conto, quello sicuramente sì. Ora andiamo con la nostra forbice a tagliare gli angoli lasciando all'incirca mezzo centimetro ho un pezzettino di scotch sulla punta della forbice. Eccoci qua, allora lasciando praticamente mezzo centimetro all'incirca dal nostro spigolo. Ok, io chiaramente lo faccio ad occhio su tutti e quattro gli spigoli. per chiudere la mia copertina preferisco utilizzare il biadesivo l'avete già visto tante volte sui miei video perché mi sembra che rimanga il tutto più fermo però nulla vieta che potete tranquillamente utilizzare la colla quindi come preferite se non avete il biadesivo utilizzate la colla non c'è nessun problema quindi adesso andrò a munire il tutto di biadesivo in questo caso utilizzo questo biadesivo da due centimetri e mezzo che vado a mettere in questo modo ne metto un pochino anche sulla parte guardate, vedete che non lo metto solo sulla parte del cartoncino lo vado a mettere anche sulla parte superiore in questo modo qui così posso, adesso vi faccio vedere vi faccio vedere come lo chiudo prendo il mio il mio osso allora intanto vado un attimino a pulire i due spigolini perché questo usciva fuori e faccio questo lavoro qui guardate vado già a schiacciarlo nella parte così interna in modo così in questo modo qui vedete c'è il biadesivo che copre anche la parte sopra del contorno del cartoncino mi piace di più perché rimane molto più saldo e in questo modo vado a fare tutti e quattro gli angoli cioè tutti e quattro i lati scusate Fatta questa operazione non ci resta da fare nient'altro che andare a chiudere la nostra carta io prima di fare questo cosa faccio vado a in questo modo qui a dare già una sorta di piega al mio cartoncino così sarà poi più semplice piegarlo magari tolgo prima il biadesivo così rimane più ecco, rimane un po più leggero perché altrimenti il bordo del biadesivo la copertura del biadesivo è un po è un pochino spessa quindi mi impedisce di faccio in questo modo guardate adesso vado a piegare semplicemente così e vado a chiudere a chiudere la mia il mio cartoncino in questo modo qui io utilizzo Sto utilizzando il biadesivo perché vedete che in un attimo è perfettamente incollato. Qua inizio a segnare le parti che vanno piegate. Idem vado a fare dall'altro lato. questo modo la nostra copertina è completamente rivestita schiacciamo un pochino nelle parti centrali e guardate un po vedete che così si chiude perfettamente per rivestire l'interno della copertina io ho già ritagliato la carta che voglio utilizzare allora eh, in realtà ho tagliato un pezzo di carta del kit lavanda e un pezzo di carta del kit eh, peonia questo perché? Eh, perché intanto voglio la, la prima pagina che ho intenzione di mettere all'interno del mio album sarà la prima che ho fatto quindi il kit peonia per cui voglio che il laterale della mia copertina sia abbinato a questo kit mentre per finire utilizzerò eh, il, um, la pagina che ho, il la pagina che ho fatto con il kit Lavanda, e quindi preferisco che sulla parte esterna della copertina ci sia un foglio del kit Lavanda. Chiaramente queste sono tutte scelte veramente personali. Io faccio, faccio l'album a mio gusto, e poi, se voi avete piacere, lo potete replicare identico oppure tanto avete le carte a disposizione dal momento che avete già fatto le pagine potete fare un po' come volete quindi procedo con l'incollare i miei due pezzi di carta ora vado a segnare le parti dove si chiuderà la mia copertina che sono queste delicatamente mi raccomando non esagerate serve solo per aiutare la carta a creare la piega ma niente di più non dovete esagerare con con, il, con incidere la carta altrimenti rischiate di, eh, di strapparla ok in questo modo vedete abbiamo piegato adesso si incollerà bene ancora un attimo e abbiamo fatto la piega all'interno della nostra copertina fatto ciò andiamo ad occuparci della rilegatura delle nostre pagine Ho ritagliato due pezzi di cartoncino, quello che ho utilizzato per fare la struttura delle pagine e per rivestire la copertina, per intenderci. e Ho fatto due pezzi delle dimensioni di 18 x 7 cm e un altro pezzo 18 x 5 cm. Adesso vi spiego perché. Allora, su ognuno dei due cartoncini, ho fatto un piego a due centimetri da ambo le parti quindi sia 2 cm su quello largo 5 cm, sia 2 cm per parte su quello largo 7 cm. Questo perché cosa andrò a fare? Andrò ad incollare, guardate un po', queste due strutture, una centrata rispetto all'altra, in questo modo, e così mi sarò creata le mie quattro alette dove andare ad incollare le mie pagine. Ora vi faccio vedere una cosa che è molto importante dove non dovete sbagliare allora perché 18 la lunghezza io prendo una delle, delle pagine allora ho fatto 18 centimetri perché queste pagine sono 19 x 19 quindi chiaramente ho creato la letta da inserire nella mia pagina di un centimetro più piccola in modo da non avere problemi nel momento in cui devo andare ad incollare la mia pagina quindi il 18 è dato per questo motivo mentre la distanza che rimane sia all'interno del cartoncino più piccolo sia lateralmente, vi faccio vedere nel momento in cui l'andrò a incollare è praticamente un centimetro per parte che è la distanza che voglio che ci sia tra una pagina e l'altra perché eh, le pagine che ho fatto sono abbastanza cicciotte, quindi voglio che ci sia lo spazio giusto affinché non si accalchino troppo. Fatto questo cosa vado a fare? Vado ad incollare i due pezzi uno sull'altro e poi li vado ad incollare al centro della mia copertina, in questo modo. notare io ho incollato il tutto ad occhio ho centrato il tutto ad occhio nulla vieta se volete di prendervi la solita il solito righello con la matita per segnarvi dove incollare per andare dritti come preferite diciamo che io l'ho fatto ad occhio perché ehm, mi sembrava appunto una cosa abbastanza semplice da fare quindi l'ho fatta in questo modo però mi raccomando se non vi sentite sicuri sicure potete tranquillamente segnarvi dove andare ad incollare la vostra rilegatura. Per andare ad incollare sulla rilegatura le mie pagine parto dall'ultima, quindi come vi dicevo l'ultima che ho deciso di utilizzare è questa che ho decorato con il kit ehm, lavanda. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere la mia colla da ambo le parti sulla letta, vedete che io ho fatto una letta bella, bella profonda perché voglio che eh, rimanga ben incollata all'interno tanto il la tag che ho fatto eh, quando ho fatto le pagine calcolando questa cosa l'ho fatta già abbastanza corta quindi poi non andrà a dar fastidio quando la inseriamo quindi cosa faccio vado a prendere la mia pagina che come sapete ha appunto è, ha il laterale aperto e la vado ad infilare qui nella mia aletta dopodiché devo praticamente semplicemente centrarla rispetto al devo centrarla eccoci qua faccio così in questo modo guardate la piego un attimo e la centro bene in modo da allinearla qua alla base in modo che evitiate appunto di incollarla storta a questo punto, quando vedete che la vostra pagina è perfettamente allineata, potete schiacciare per incollarla in questo modo. Qui vedete che abbiamo incollato la nostra pagina. Ora facciamo la, co la stessa cosa su tutte e quattro le nostre pagine la seconda pagina che io voglio utilizzare è papavero chiaramente questa è una mia scelta ma voi siete liberissimi di ehm, mettere e ordinare le pagine come meglio credete secondo il vostro gusto quindi cosa vado a fare? anche qui avvicino la mia pagina adesso diventa più facile la vado a sovrapporre guardate, eh, alla pagina sotto in modo che rimanga allineata e una volta che l'abbiamo posizionata bene schiacciamo per far sì che si incolli perfettamente in questo modo qui. Allora, teoricamente potevate mettere anche del biadesivo. Diciamo che in questo caso non ho messo il biadesivo perché il biadesivo, come vi dico spesso, non vi dà un margine di errore. Quindi se voi andate ad attaccare male la vostra pagina, rischiate poi di non riuscire più a staccarla e di, e di fare un po' delle cosine che non vanno bene. No? Quindi con la colla invece voi avete la possibilità di, di giostrarvi la pagina come meglio credete. Quindi riuscite a spostarla e, e, e non rischiate di fare errori. Quindi... Kit pagina con kit Margherita anche in questo caso controllate di sovrapporre in linea con le altre pagine così e poi andiamo ad incollare in questo modo controllate sempre che la vostra pagina giri tranquillamente in modo da capire di non averla magari incollata troppo sul bordo adesso andiamo a incollare l'ultima pagina che sarà la nostra prima, quella con il kit peonia mettiamo la colla da tutte e due le parti in questo modo e vado ad incollare verifichiamo che siano tutte allineate e andiamo a schiacciare e vedete che le nostre pagine sono incollate, vedete anche gli spazi che abbiamo lasciato, ho lasciato un centimetro perché avevo piacere che le pagine non fossero troppo compresse ora, mentre le nostre pagine finiscono di asciugare vado a decorare questa parte della mia, del mio album con... ho tagliato la busta del kit sempre peonia, la voglio incollare in questo modo ma farò così allora vado a mettere sui quattro lati la mia colla in modo da centro in questo modo in modo da creare una tasca con la mia con la mia busta così vedete che ho lasciato una tasca adesso solo, devo solo un attimino lasciarvi il tempo di asciugare vi volevo far vedere ho cercato di usare per l'album tutte cose che appunto potete, potete trovare sul mio, sul mio sito e ho fatto il video per realizzare questa questa clips con il macramè ed è quella che utilizzerò per tenere chiusa la mia busta perché mi piace così l'idea ok quindi utilizzerò questa per tenere chiusa la mia busta e poi nel momento in cui sarà perfettamente asciutta andrò ad inserire la tag all'interno qui della mia taschina che ho creato. Per decorare invece la parte finale del nostro album oh, voglio utilizzare il mio, la mia card portafoto che ho realizzato in uno dei video che trovate sempre sul mio canale YouTube l'avevo già fatta in previsione di appunto incollarla nell'album questa eh, questa card l'andrò ad incollare in questo modo vi faccio vedere perché perché così quando la apro praticamente si aprirà aspettate perché sono uscita dall'inquadratura dall si aprirà in questo modo quindi chiudo un attimino così ho più la visione corretta appunto di dove devo di dove devo incollarla e vado ad incollarla direttamente sul mio sul mio posteriore della copertina io avevo decorato vedete anche la parte posteriore perché poteva essere un, un lavoro a sé, rimaneva più bello, però in questo caso avevo già calcolato di incollarlo sulla mia copertina, quindi vado a coprire un po' questa lavorazione. Ciò non toglie che potreste creare una tasca più profonda per inserirla, ma io ho proprio piacere che, ehm, che rimanga proprio così fissa, in modo che quando si apre rimane attaccata, alla nostra alla nostra base ok quindi anche il posteriore è terminato chiudiamo il nostro album e vedete che le distanze che avevamo deciso di tenere sono giuste affinché le, le, le varie le varie pagine non, non si schiacciano troppo tra di loro e adesso siamo arrivati al momento di decorare la nostra copertina allora vi faccio vedere cosa ho pensato di fare allora voglio utilizzare questo pizzo perché voglio lasciarlo leggermente morbido in modo da dare eventualmente spazio un... nel momento in cui si inseriscono le foto si inserisce qualcosa e quindi abbiamo bisogno di un'apertura più ampia per cui cosa faccio? vado intanto a bloccarlo nella parte posteriore quindi lo blocco in questo modo, così, e poi lo centro più o meno, e poi deciderò come, ehm, come tagliare la parte frontale. Allora, intanto utilizzo la mia colla stick da mettere qua sotto come base per tenere fermo il mio pizzo. Che direi che così è centrato ok e poi vado a mettere del biadesivo questa è la carta che ho deciso di utilizzare del kit lavanda per decorare la mia parte posteriore quindi vado a mettere non la colla ma del biadesivo a questo punto così eh, riesco a eh, ad incollarle in maniera molto più tenace e non c'è il pericolo che si, che si scolli eh, quando ti, a forza di tirare poi per aprire e chiudere l'album ora sul frontale voglio andare a mettere la calamita Ora per chiudere userò uno di questi bottoni che ho fatto col DAS e che ho colorato, anche di questo trovate il, il video sul mio, sul mio canale, vi lascio magari il link in descrizione anche di questi se volete utilizzarli perché sono semplicissimi da fare e quindi faccio in questo modo. Allora vado ad incollare il mio bottoncino sul, sul pizzo semplicemente in questo modo qua così ok adesso mentre questo fa presa in questo modo vado ad attaccare anche la mia calamita Allora, per incollare il la calamita provo ad usare la colla extra forte di stamperia, vediamo un pochino se prendo un po' e la metto così direttamente sulla calamita. Ok. E la vado io la vado, la vado ad incollare direttamente qui sul sul mio pizzo e non, ehm, non metto niente sopra perché tanto mi piace cioè non, non, non mi dispiace l'effetto che fa quindi la voglio lasciare libera anche perché eh, in questo modo rimane praticamente bella, bella forte più consistente quando la vado ad incollare sulla calamita di sotto tiene bene quindi visto vedete che comunque l'effetto è bello per cui lo, la, la lascio così volendo potreste anche ricoprirla con del pizzo sottile o con della carta sottile come, come preferite ora aspettiamo un attimino che, eh, che asciughi solo un secondo e dopo vi faccio vedere come come faccio per andare a posizionare la calamita dove voglio sul mio eh, sul frontale della mia, della mia copertina innanzitutto comincio a prendere del biadesivo ho incollato su del biadesivo questa è la parte appiccicosa del biadesivo ho incollato allora facciamo, vi faccio vedere va? così si capisce meglio allora stacco la calamita che si è già attaccata allora questa è la parte eh, ho, ho preso un pezzo di biadesivo questa è la parte appiccicosa l'appoggio qui sul sul mio, sulla mia calamita e vado ad attaccare la calamita che chiaramente in automatico si è già posizionata giusta così evitate di fare errori dopodiché io cosa faccio? semplicemente vado ricordatevi che questa era la parte del biadesivo con la colla quindi io adesso vado a decidere dove posizionare il mio Pizzo, direi qui ok in questo modo vado a staccare la mia calamita e vado con il biadesivo a fissare la calamita sul mio frontale guardate in questo modo qui abbiamo la calamita nella posizione che volevo dopodiché utilizzeremo questo biadesivo per andare ad incollare anche il nostro, la nostra carta sul frontale che io ho deciso essere questa, molto semplice del kit lavanda quindi andrò ad incollarla qui sul mio frontale in questo modo qua Così abbiamo la nostra chiusura ora prima di finire con la decorazione della copertina vi faccio vedere come ho deciso di decorare il fianco il laterale del, mio, del nostro album allora io ho ritagliato un pezzo eh, di carta del mio kit sulla quale andrò ad incollare questo particolare allora qua abbiamo un altro di quei bottoni che ho realizzato col das e che ho colorato e di questo trovate sempre il video sul, sul mio canale youtube e poi ho utilizzato questo bellissimo pendaglio fatto in macramè e, di cui ho fatto il video per i miei abbonati ho voluto fare una cosa eh, appunto che ho dedicato a loro ai miei abbonati ho voluto inserirla in questo album perché voglio comunque come sempre ringraziarli per il supporto che mi stanno dando quindi ho deciso di utilizzare questo pendaglio per decorare il posteriore del nostro album quindi mentre eh, vado un attimo ad incollare il tutto sul sul mio sul, sul mio laterale e mentre questo asciugherà ci occuperemo di decorare la parte frontale della della copertina così do il tempo a questo di asciugare e poi andrò ad incollare il tutto direttamente sull'album quindi lo vado ad incollare in questo modo guardate che carino rimarrà così ora mentre asciuga vediamo come ho deciso di decorare la nostra copertina per il frontale ho ritagliato dei pezzi di cartoncino che tra l'altro sono cartoncino appunto di, di scarto che avevo non sono neanche stata a prendere le misure e li ho rivestiti con, del, con della carta del kit lavanda e ho intenzione di metterli in questo modo allora vediamo un pochino magari con le scritte dritte e questo lo voglio mettere qui così ok quindi adesso vado a piazzare più o meno come avevo pensato si sì, direi che così può andare bene e vado ad incollare sulla mia copertina questi pezzi di cartoncino cominciamo da quello centrale così ok ok quindi creato questo questa specie così di di di quadrettinato con i miei cartoncini vi faccio vedere come ho deciso di decorarla io ho fatto una cosa molto semplice ma tanto se mi conoscete sapete che non, non mi piace fare tantissime tantissime cose strane comunque allora ho deciso di ritagliare un pezzo di nuovo del del, del pizzo che ho utilizzato per chiudere la mia copertina la mia, il mio album questo chiaramente così per coerenza quindi metto il mio pizzo qua aspettate che lo controllo di metterlo dalla parte giusta così lo mettiamo va bene lo centriamo ok mi piaceva l'idea del blu per, per cambiare un po' eh, per cambiare un po' e per fare una cosa un pochino di così, il blu mi piace molto, sul violetto, su questo verdino, trovo che ci stia molto bene. Quindi, allora, ho ritagliato dal kit lavanda, dal kit degli abbellimenti, ho ritagliato il vaso, e poi ho voluto invece utilizzare dei particolari del kit peonia, per creare una sorta di vaso, pieno di fiori allora io ho già messo il foil dorato per coerenza con tutto l'album sui miei fiori un po dappertutto sul cartoncino e ho fatto questa cosa qui ho ritagliato due particolari dove ci sono già dei fiori eh, dei fiori uniti che mi serviranno per creare diciamo una struttura di base che potrebbe essere così per cui vado ad incollare allora innanzitutto vado ad incollare il vaso così vediamo un attimino come montare lo faccio insieme a voi perché più o meno ho immaginato come farlo ma non ok quindi andiamo a incollare il vaso e poi andiamo ad incollare questi due particolari qua prima di incollarli vedo che un secondo, non li ho passati col distress. Lo faccio un attimino perché voglio sempre farlo. Me lo sono dimenticata e quindi non va bene. Allora, facciamo così. Andiamo ad attaccare questo visto che ho già messo la colla dietro. Quindi ne attacchiamo tipo uno qua così, ok. Passiamo il distress anche sull'altro così sembrano un po' in rilievo, mi piace di più l'idea ok così e l'altro lo mettiamo così che vedete che già dà un'idea di riempimento e poi cosa ho fatto? ho preso tre fiori che ho sempre tre che ho sempre ritagliato dal kit peonia e li ho muniti di spessorini in modo da andarli ad incollare creando degli spessori che mi danno una sorta di tridimensionalità al tutto ora come metterli si sì, potrebbe anche essere tipo così quindi facciamo così togliamo il biadesivo ok mi piaceva l'idea di creare un po di, di spessore chiaramente se come dico sempre non vi preoccupate se non avete questi spessori che chiaramente sono veloci sono comodi potete tranquillamente prendere dei pezzi di cartoncino di avanzo come faccio anch'io come vi ho fatto vedere anche in tanti altri video e ve li, e ve li, taglia, ve li, ve li incollate e create gli spessori che preferite cioè non c'è nessun problema ok vedete che così è tutto più bello ora cosa ho fatto allora prendo qui per chiudere voglio ho creato un fiocchettino con del nastro blu per coerenza con il mio con la mia fascia e poi voglio anche mettere vabbè io un lucchettino che avevo di metallo mi piaceva l'idea di di andarlo ad incollare in questo punto qua quindi per fare questo però utilizzo questa colla che mi sembra un pochino più tenace e quindi vado a metterne un po' qui sul, sul mio lucchetto tanto lo, lo poggio tutto e lo metto così ok e poi anche qua sul mio fiocchettino in questo modo qui adesso dobbiamo lasciare asciugare un attimino il tutto ho lasciato uno dei fiori senza spessore da incollare in questo punto e poi ho timbrato questo particolare che voglio incollare qui quindi colliamo una cosa alla volta partiamo dal fiore che deve stare di sotto mettiamo qui Ok. Ora dovrò solo andare a mettere ancora un po' di foil dorato nelle parti scoperte per coerenza col tutto e per il mio gusto direi che la copertina è più che sufficiente come decorazione. Io la lascerò così. Ora, ultima cosa da fare, vediamo se posso, perché qui non vorrei che si scollasse, ma probabilmente sì, vado ad attaccare il mio laterale, quindi mettiamo la colla e devo andarlo ad attaccare sul laterale dell'album. Si è incollato il tutto perfettamente e quindi posso procedere con incollarlo sul sul fianco del mio album allora facciamo così non piego tanto perché ho paura che tanto ce la facciamo tranquillamente ok guardate un po' a questo punto direi che il nostro album flowers è veramente finito io spero che vi sia piaciuto come è venuta poi la realizzazione finale, mi raccomando scrivetemi nei commenti dove siete arrivate, se vi piace come è venuta la copertina e poi come vi dico sempre mi raccomando mandatemi anche le foto di come lo avete realizzato voi perché chiaramente non è detto che lo facciate identico al mio e quindi sono veramente veramente curiosa di vedere come avete sviluppato il vostro lavoro, lavoro finale.